E quando si affrontano i misteri si può farsi mille domande, si può eh, chiedersi se sia colpa degli extraterrestri o di chissà quali misteriose influenze magiche o misteriose oppure ci si può eh, avvicinare facendo delle domande concrete dove sono i fatti dove sono le prove ed è quello che si chiama approccio scientifico cioè andiamo a vedere i fatti oggettivi e verificabili per una data affermazione. Eh, quando noi sentiamo parlare per esempio di poteri paranormali ecco eh, c'è chi dice di poter, che so, piegare i metalli con la forza del pensiero, muovere tavolini evocando gli spiriti. Tutte queste persone in realtà presentano questi fenomeni ma solamente alle loro condizioni, davanti alle persone che sono più eh, fidate. Però quando queste persone ovviamente fuggono di fronte ai controlli eh, lasciano il, il mistero, che è proprio quello che vogliono, perché non c'è la risposta definitiva, non c'è la verifica finale e quindi ognuno alla fine eh, resta della sua idea. Oggi per esempio si fa tanto parlare di, di fake news, no? di bufale, di, di pseudoscienza soprattutto e, e non è facile distinguere quelle che sono le notizie vere da quelle che sono false. Allora un modo per iniziare a farsi qualche domanda è sempre quello di chiedersi qual è la fonte, da dove arrivano certe notizie, perché molto spesso queste notizie ci arrivano da fonti che non sono per nulla qualificate. Se poi la fonte è del tutto campata per aria, l'ha detto mio cugino che una volta ha incontrato l'amico di un tale che ha saputo da un amico che c'è un complotto, e allora forse non è proprio così credibile. Tanto più se poi trovate quelle classiche frasi e ne parla nessuno e nessuno dice niente, ecco lì state tranquilli che se nessuno ne parla nessuno dice niente, il più delle volte un motivo c'è, perché proprio non c'è niente da dire.